Il nostro progetto ci servirà un pezzo di legno in questo caso eh, io l'ho ridimensionato in base alle nostre le mie esigenze quindi ho fatto un 5, 5 cm e 5 e ho preso il centro facendo questa diagonale questo è il punto andrò a utilizzare una punta un millimetro e mezzo perché purtroppo il chiodo che ho a disposizione è, è questo qui non ho trovato uno più piccolo Io, nel frattempo, mi sono procurato questo qui, adesso mettiamo da parte, che al momento non ci prende. Vedete, mi sono procurato un bel po' di pezzi di legno. Ok, allora da una pianta che non so come si chiama ho curato questo tipo qua ovviamente eh, considerando il fatto che il mio progetto non è tanto grande ho utilizzato questo ramo eh, che è più o meno del essere largo 2 cm la cosa più importante è, è questa parte qui di avere eh, questa forma ovviamente quanto più ne ha meglio è perché avrà maggiore effetto allora andiamo un po' a stabilizzare la base esempio, con i con il andiamo al centro e facciamo un foro in modo da facilitare l'ingresso di chiodo a posto. Allora, per le radici andiamo a scegliere dire, di rami che abbiano un po la forma così ondulata che andiamo a mettere così quindi tagliamoci un po sufficiente eh, il nostro modellino 3 eh, stick possiamo aggiungere un'altra io ho trovato questa qui più sottile quindi con una punta 3 andiamo a effettuare un foro dove pensiamo che va bene pastice per legno dove ho fatto i buco dove verniciamo su ok è ultimato la struttura il modellino adesso andiamo a preparare il terreno Qui andiamo a dare un effetto di terra eh, giù alla base dell'albero e per operare la base ovviamente il terreno andremo a utilizzare questo tipo qui di sabbia potete andare a comprare in un negozio di eh, ferramento edilizia è la classica sabbia che si usa per il riparimento oppure per andare in, in centri che vendono materiale per eh, latte andremo a utilizzare un colorante preso sempre in ferramenta ho preso il colore marrone e andiamo ad aggiungere il colore con una sticca cerchiamo di amalgamare in modo che la sabbia venga colorata Ho preparato della colla vinilica, quindi, dopo aver effettuato eh, il nostro lavoro qui c'è, cioè praticamente abbiamo raggiunto il colore desiderato. Tipo questo marrone qui dovrebbe essere più che sufficiente per, per avere un effetto terra, Infatti i vantaggi di usare la sabbia perché viene con effetto terra, quindi andiamo ad aggiungere un po' per volta colla e aiuto con una siringa okay. e vado ad aggiungere un po per volta la colla giusto per intenderci l'impasto deve assomigliare a dello stucco e quindi andiamo a procedere un altro modo per creare quello che sarà l'effetto eh, dell'erba allora prendiamo un contenitore non molto grande io qua mi sono procurato della segatura sono andato da un falegname eccoci qui mettiamoci un po non è che sufficiente dobbiamo metterci solo poco un po'. Di verde quindi ci andiamo a mettere giusto una goccia ecco qui con auto di uno stuzzicadenti, andiamo a pasticciarci un po un po per allaggravare il colore goccia di colla vinilica. giusto un po giusto un po ecco qua questo è più che sufficiente e quello che dobbiamo fare noi il nostro alberello un po' così lo succidente andiamo a depositare qua sopra un po' di suffetti vedete l'ho messo un po' così alla quando adesso ho fatto le ordine adesso aggiungiamo, qua, aggiungiamo un po' d'acqua a pieno della colla quindi facciamo 50 colla e 50 d'acqua in questo caso quindi 1 e 1 Ok. Mescoliamo un pennello andiamo a mettere sopra in questo modo e lo so già aspetta un attimo mettiamo così sopra facciamo uscire un po' la goccia di colla in modo che la colla passi attraverso la serratura così da l'effetto cespugli Ci resta che aspettare che si asciughi. Mettiamo questo latte che si deve asciugare. Adesso andiamo a preparare, nel frattempo che si asciuga l'alberello, il prato che abbiamo fatto. Andiamo a preparare la chioma. allora Per la chioma utilizzerò una spugna di colore eh, giallo. Eh, come fondo potete usare una spugna gialla o verde o rossa. L'importante è che abbia la base di tre colori. Perché andrò a fare una chioma, un po' sfumata giusto per ricordare un po' i colori autunnali andrò a tagliare giusto la metà perché quest'altra metà mi serve in macchina per eliminare l'umidità che si forma sul vetro mentre guido un'idea che ho avuto guardando un po' alcuni video su internet allora questa qui la consegniamo e mi basta questa ok Mettiamo via questa, andiamo a portare via questa parte qui, ah, ma no, questa cosa lo siamo anche in no, togliamo, togliamo anche questo che non Quindi cosa qui andiamo a fare? Pezzettino, pezzettini. in parte uguale un po dietro spogli questo tagliato allora mettiamo un po la metà quindi facciamo un 20 un 50 quindi facciamo 25 ecco qui colla. questo è un misurino appoggio qui un angolo senza far cadere okay. Abbiamo fatto 25 di colla e ci mettiamo 25 di acqua. Ecco. qui Mescoliamo ben bene, rimuovito la colla e l'acqua sono ben mescolati okay. E aggiungiamo con l'acqua a questo come ho fatto l'otto scorsa ma i coloranti ma bensì usiamo questo quindi aggiungiamo un po' di verde questo colore è quello che realizzo io l'acrilico quindi potete vedere anche in un video che dove ho pubblicato come si fa Verde e verde adesso andiamo a preparare il rosso quindi per il rosso ne facciamo di meno di visto il 50 quindi facciamo 25 di colore in questo caso andiamo a prendere 15 di acqua e 1 e 2 15 acqua e 15 di colla Andiamo ad aggiungere il rosso. abbiamo i tre colori dove un attimo aspettare che si asciugano ok se vedete adesso si è asciugato eh, l'effetto che ho ottenuto è, è migliore ad esempio dei piccoli cespugli ovviamente ho seggiato un po con il colore verde sono un colore più chiaro comunque mi piace così anche come è venuto allora questo qui lo mettiamo da parte e adesso andiamo a preparare quelle che sarà la chioma eh, sopra l'albero allora nel frattempo le, le nostre spugnette si sono eh, asciugate come ho detto la volta scorsa ho usato questi tre colori giusto per dare un effetto autunnale ma voi potete scegliere il colore che giusto che vi aggrada che vi piace di più allora andiamo a distribuire un po sta roba okay, in questo per creare un po di colori misti ecco ecco mescoliamo un pochettino Forse ecco qui ok metto via qua dentro ok adesso io mi servirò di foglio di plastica quelli utilizzati per come raccoglitori ho già pronta la mia colla vinilica quindi adesso prendiamo con l'ultima pinza intingiamo e appoggiamo e ripetiamo con tutti gli altri pezzi vabbè qui non so, che ci, ci interessa adesso prendiamo il nostro interesse qui prendiamo da parte okay. ok adesso le due parti e andiamo a incollare oh, ovviamente pratica sarebbe conserva ok. Qui ci andiamo a mettere. Ecco, ho già a un piede. questo avvicinato qua Ormai è finito, deve solo asciugarsi un altro po' la colla, comunque come, come effetto non è male. In alternativa si può usare anche l'altra parte della spugniva, la parte retinosa per, per avere un effetto diverso, così mi piace. Devo soltanto rifinire un po' con i colori sulla parte della colla, però va bene, come alberello mi piace. Okay. vi lascio a voi una buona giornata, vi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale così almeno diventiamo sempre più grandi e ricci, buona giornata